Tutto fa curriculum, forse l'avranno detto anche a voi, c'è chi passa tutta la vita nella stessa azienda e chi prima di trovare la sua strada imbocca parecchie, anche solo di qualche metro prima di fare retromarcia. Ma se davvero tutto fa curriculum, allora valgono anche le competenze morbide, le cosiddette soft skills, quelle che impara ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni, vita da single, vita di coppia, vita da madre, padre, figlio, fratello, compagno. Vite che si prendono cura di altre vite, le stesse di prima. Genitori, nonni, figli, sorelle. Persone che tutte le mattine si alzano e tornano al lavoro. Ci vorrebbe qualcuno che vada a conoscerle da vicino. Uno con la faccia tosta, ma con il piglio da scienziato. Uno che non abbia paura a fare una domanda in più. Insomma, diciamolo pure, un vero ficcanaso. Signori, pronto a servirvi! Conosco una strategia infallibile per avvicinare un collega nuovo al lavoro e fare quattro chiacchiere di circostanza. Quello che vi serve è un sorriso smagliante, monetine, pezzi piccoli e un distributore automatico di bevande calde. Ciao, posso offrirti un caffè alla macchinetta? Funziona sempre! Alessandro mi pregio di offrirti un caffè, Grazie. vabbè la macchinetta, Comunque. come lo prendi? Allora corto e amaro, Ah, allora, corto, amaro, esatto. corto e amaro, oh, sei giovane eh? per prendere i caffè così da, da grandi scappati, quanti anni hai? <ride> 34, so, 34 anni, sì. cioè, quindi guidi anche, hai già la patente? Ho già la patente, sì, da poco e papà per la seconda volta. Papà per la seconda volta tra tre mesi, però. Eh, non ci sono più i <ride> giovani di una volta, ecco. Tieni, grazie. Mi faccio anche un caffè perché sennò qua. <ride> mm. Mi faccio un frappuccino, così mi sento un po', un po giovane anch'io. riscopro un pochettino la giovinezza. E adesso che arriva una seconda creatura nella tua vita, come farai col lavoro? Guarda abbiamo una fantastica opportunità eh, perché possiamo prenderci tre mesi di paternità, chiamiamolo un congedo di 12 settimane, sì, fino a sei mesi dalla nascita del bambino per stare a casa e appunto dare una mano anche a mia moglie e a seguire anche il bambino nei primi giorni di vita Cioè tu puoi prendere tre mesi di, di congedo e ti pagano? Mi pagano al 100% certo Pazzesco, ma ah, bella questa cosa e il nome avete scelto già come chiamare la creatura? Abbiamo già scelto, ma non lo diciamo per scaramanzia. Va bene, mi sembra. Senti... Tre mesi di paternità, retribuiti al 100%. Questa è quella che si chiama una solida premessa una redistribuzione del carico di responsabilità fra genitori. Bravo Alessandro! Come si dice in questi casi? Hai voluto la bicicletta? Ramon socio di cooperativa da, da quanti anni? È dal 2012, quindi quest'anno sono 10, sì. 10 anni, 10 anni da socio e com'è essere socio? Allora, eh, dal mio punto di vista, eh, i vantaggi di essere socio sono di due tipi. Il primo, un po' più eh, immateriale, che non si tocca, quindi ha più a che fare col senso di appartenenza, eh, sentirsi parte, identità eh, e fare delle cose insieme ad altre persone, questo non è scontato di, di questi tempi, anche da un punto di vista di benessere personale sicuramente arricchisce e porta. Eh, Dall'altra c'è anche la parte un po' più materiale, quindi una serie di benefit, diciamo anche questo termine, per quelli che sono i soci attraverso il fatto che la realtà cooperativa è partner di alleanze territoriali di conciliazione eh, per il periodo estivo posso accedere a dei voucher che mi permettono di, eh, di pagarmi i centri estivi dei, di entrambi i figli. Un altro vantaggio, vabbè adesso sono cresciuti però i bimbi sono stati 10-7 anni fanno la scuola primaria ma... Eh, hanno potuto frequentare il nido aziendale. In questo caso avevo quindi i figli sotto il mio ufficio, quindi la comodità anche di risparmiare tempo nel, negli spostamenti eh, negli averli comunque eh, a portata di mano, anche per un eventuale saluto <ride> o vederli dalla finestra quando uscivano a, a giocare, eh, ma anche in questo caso, oltre a questo benessere che non si tocca, uno sconto sulla retta del 30%. Senti, ma toglimi una curiosità, ma Ramon perché i tuoi avi sono argentini, sudamericani? No, la storia è un po' più, un po più complicata, quindi nessun parente latinoamericano o spagnoleggiante, ma è una poesia di Neruda che piaceva molto ai miei genitori e da lì il nome è arrivato. Accidenti, romantico! Benessere materiale. Mi piace questa espressione scelta da Ramon, rende l'idea della concretezza e del tempo restituito alle persone, il tempo e le energie di cui abbiamo bisogno per affrontare quei cambiamenti che nella nostra vita non sempre avvengono in maniera lineare o banalmente avvengono in un modo che non avevamo immaginato. Per affrontare la questione senza girarci troppo intorno ho deciso di marcare stretto qualcuno. Farò la posta dove prima o poi passano tutti. La fotocopiatrice. Monica Caregiver. Cioè, sai che una volta non esisteva neanche questa parola, ormai la usiamo tutti quanti. Sì, e anche se in realtà è una storia vecchia, eh, quella della, delle donne che si prendono cura... Delle persone che hanno bisogno, soprattutto dei familiari, perché non si chiamava appunto caregiver, ma... Tu hai visto in famiglia qualche esperienza? Sì, così. Mia mamma, io ho avuto la nonna che è rimasta in casa con noi per tanti anni e solo gli ultimi mesi è stata trasferita in una struttura però abbiamo trascorso circa sette anni con lei che era in una situazione, c'era cioè su una carrozzina quindi con tutte le problematiche relative al... Cioè era tutto in carico alle famiglie poi c'è stata un'evoluzione nel tempo e ho sempre detto, spero che non mi capiti mai questa cosa e invece mi è capitata. E come va con la mamma? È a casa con te? No, la mamma non è a casa con me, scusa. La mamma non è a casa con me. Quando mia mamma nel 2019 è caduta abbiamo deciso insieme di tengo a dirlo insieme perché è stata, cioè, no, mm, non è stata una cosa. Mm, abbiamo cercato di gestirla in un altro modo, poi insieme abbiamo capito che non era, eh, un altro modo significa una badante e tutte queste cose. Certo. Eh, abbiamo capito che non, non ce la potevo fare. Cioè Io ero Ferrara, lei abitava a quasi a 60 km da casa mia e, e poi mi sono rivolta anche alla struttura aziendale perché. Ah, in azienda? Sì, poi, insomma, il, il welfare aziendale è un punto fermo per noi dipendenti, cioè, una cosa, cioè non è una, un fatto incidentale in qualche modo nel, corso della nostra vita professionale entriamo a contatto con il welfare, perché chiamiamo la farmacia banalmente, perché sei una giovane mamma o per, perché eh, hai una, una serie di altre necessità, il eh, welfare è presente. Cioè, io non, non lo pensavo per questo aspetto, perché non, appunto un po' speravo che non, non succedesse, eh, però eh, mi sono informata, ho visto, ho scoperto anche che ci sono tanti colleghi che sono nella mia situazione di cui insospettabili. insospettabili, infatti mm. nella internet c'è la piattaforma del welfare ed è assolutamente articolata e la parte di, dedicata appunto ai caregiver è molto più di quello che io ti sto dicendo perché io mi sono focalizzata su quel task, poi ho risolto una serie di cose autonomamente. Ecco, poter comunque anche entrare lì, anche se eventualmente magari non trovi la soluzione immediata, però cioè, lì hai già un'idea di che cosa c'è, no? di che cosa puoi fare, di come puoi risolvere questa cosa. E, cioè hai bisogno di avere una, un una mappatura ampia di quelle che sono le tue possibilità, anche perché mh, tutto nuovo, non conosci niente e di conseguenza... E tutta questa faccenda qua, scusami se mi permetto, tutta questa faccenda qua te la gestisci da sola, hai un compagno che ti dà una mano? Eh, allora sì, Stefano è il mio compagno mh...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 Eh, ma infatti, questo potrebbe essere un buon progetto, visto che appunto quest'anno c'è un altro punto importante della mia vita, compio 60 anni e potrebbe essere anche 60 anni di sposi. Mi sposo. Mi sposo, facciamo una bella festa musicale. Belle le storie delle persone che sto incontrando, Oh, lo so bene che non è così, eh. la strada da fare è ancora lunga. Però intanto accendiamo una luce su quello che va. E poi, quello che diceva Monica, una bella festa musicale. Ma che idea! Già mi vedo la scena. Terrazza con vista, tanto verde, arredamento sobrio, la calda luce dell'estate, piante tropicali. Urban Jungle. 31 anni in azienda. Ma pochissimi giorni: 31 anni in azienda, eh, sei diventata una domatrice di leoni. Nel, nella giungla del lavoro riesci a destreggiarti? Come? come fai eh, Mi esercito a casa. <ride> no, ma hai, hai anche la divisa gallonata, rossa, come, come quella ma dei domatori, però è, è proprio sono esattamente vasi comunicanti. Io eh, adopero delle tecniche esperimento sul campo a casa da trasportare in ufficio e in ufficio per poi eh, diciamo mare, di, insomma mettere a punto nell'altra sede perché comunque eh, è una me che si destreggia. Sai, nel mondo del lavoro ci sono delle sigle per de definire tutto. Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere la parola caregiver. Eh, caregiver lo siamo eh, naturalmente, no? per prendersi cura che nell'indole dell'essere vivente, passami il termine, perché anche mamma gatta si prende cura dei gattini, no? Quello che eh, la legge 104 tutela è quando tu il caregiver lo devi fare in situazioni di gravità, eh, come nel mio caso con un figlio che ormai è 22enne, che però è sempre il mio piccolino, anche se mi sovrasta in altezza e in peso, molto in peso, con quello che ne consegue, cioè l'impatto economico, c'è cioè anche eh, da, da tenere in considerazione. Ehm, cosa succede? Che l'azienda eh, mi apre una finestra tra marzo e aprile in cui mi dice ogni anno se tu hai quelle caratteristiche lì, ad esempio tu de devi badare a una persona che ha bisogno, una neoto sufficiente in situazione di gravità ovviamente, eh, comprovata dal verbale del, del, dell'IMS, insomma, tutti i crismi logico che ci devono essere tutti, io ti riconosco eh, un paio di mensilità in più, perché comunque è giusto che tu abbia anche la serenità di dire se devo incorrere Tante volte sappiamo che abbiamo bisogno dell'intervento del privato per fare delle cose, per magari abbreviare i tempi, comunque ehm, gli equilibri per tenere insieme il mio nucleo familiare è composto da quattro persone, di cui due ventenni. Eh, il mio figlio è, è colui è il non autosufficiente, quindi sulla carta quello che ha bisogno, ma non credere che eh, in questo io non posso dire che mia figlia non abbia bisogno del, dei suoi genitori così come mio figlio quindi eh, tante cose tante, eh, intraprendere tante tante cose anche per a volte fare un po il pari no? con tutto quello che hai speso in termini di energia da una parte e ma speso in termini economici dall'altra Che forza, grazia! E che bella quest'idea che casa e ufficio siano vasi comunicanti e che le competenze imparate in un contesto possano tornare utili altrove, a casa, al lavoro, nella partita della vita. Oh, a proposito di partite, meglio che mi affretti, c'è una persona che mi aspetta al biliardino. Vabbè, guarda, con te non gioco più, non si può giocare così. Eccedenti? Sei troppo competitiva e questo, d'altra parte, è lo spirito aziendale: essere molto competitivi sul campo e sul lavoro. Sono sicuramente competitiva, ma il mio obiettivo normalmente è pareggiare. Ma perché come pareggiare? Sì. Cioè, si vince o si perde? No, no, pareggiare perché.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 Quindi è interessante perché è una partita molto partecipata. partecipata. Abbiamo lo stadio pieno esatto. con tutte le, le, le tifoserie che diciamo, si scontrano e concorrono. Esatto. Perché sai, visto dal di fuori, tutta questa attività dell'azienda, sul campo, il gioco, lo scambio di palla, eh, sembra tutto qualcosa a vantaggio del dipendente. L'azienda che cosa ne guadagna? No, l'azienda ne guadagna sempre qualcosa, perché intanto in un'azienda come la nostra le persone sono un elemento essenziale, quelle che fanno la differenza. Quindi avere persone che stanno bene, che lavorano bene, che sono motivate dà dei vantaggi all'azienda in termini di produttività, in termini di benessere aziendale. Quindi le aziende lo fanno perché hanno un ritorno che fa stare bene le persone, le persone, le loro famiglie. A noi interessa che le persone possano lavorare tranquille quindi cerchiamo di venire incontro a quelle che possono essere le esigenze delle persone proprio perché possano lavorare tranquilli. Ma dimmi la verità, tu il calcetto ce l'hai anche a casa e ti sei allenata? No, ce l'avevo quando i bambini erano piccoli e ogni tanto giocavamo, ma lì giustamente erano i ragazzi a dover vincere.